care amiche e cari amici eccomi qua di nuovo tra tutte e tutti voi so che avete sentito la mia mancanza anzi molte e molti di voi a causa proprio della mia mancanza si sono disiscritti dal mio canale avevo raggiunto quasi le 800 iscrizioni adesso ne ho quasi 500 comunque se ritorno è perché un sacco di cose sono cambiate e ho fatto tantissimi video dall'ultima volta che ho fatto un live in sprecher nel mio canale di youtube youtube mi deve 76 dollari soltanto che hanno posto un ulteriore limite alle monetizzazioni del canale per cui adesso servono 4.000 ore all'anno di visuals, di views, per rimanere monetizzati. Io non ho perso la partnership, però mi hanno tolto le monetizzazioni. Va bene che a quel ritmo avrei impiegato un altro anno per ricevere i 100 dollari, perché prima non ti pagano però adesso mi hanno tolto la speranza di riceverli questi soldi questi benedetti soldi e io che sono disoccupato ne avrei proprio bisogno allora vi dicevo perché vi racconto tutto questo perché vi racconto in live i fatti miei che forse a voi eh, non ve ne può fregare giustamente di meno ma è per il semplice eh, fatto che udite udite eh, niente po, po di meno che eh, ho dedicato tanto tempo a youtube e mi sono eh, scordato di sprecher che veramente sprecher è la cosa più bella che c'è lo so vabbè grazie gli ammiratori di sprecher hanno concordato con me hanno annuito no ma quello che volevo dire è che la cosa più bella eh, che c'è di sprecher è che paradossalmente è, è gratuito quindi tu un sprecher eh, trasmetti per la pura soddisfazione eh, di trasmettere eh, non ti danno nulla quindi fai le cose soltanto per condividere i tuoi pensieri e le tue idee fai i programmi radio senza nessuna aspettativa per avere una diffusione planetaria perché io in cinque anni ho appena avuto 70.000 ascolti o poco più forse 90.000 non lo so ma non c'è quest tutta questa aspettativa di eh, ricevere fama, di ricevere denaro e quindi eh, proprio a tempo perso che puoi trasmettere. Invece con YouTube, siccome aumentano gli ischi le iscrizioni, siccome eh, aumentano le views, eh, siccome poi eh, tu monetizzi i video e ti dicono che ti devono 75 dollari, 78 ti pagano. Dopo tre anni ti pagano, ma hanno dato 150 dollari. Allora è logico che tu hai delle aspettative. Invece, con Sprecher è una cosa che io sognavo sempre essere radioamatore da bambino e non avrei mai immaginato che da un cellulare si potesse essere radioamatori anche perché quando ero bambino io non c'erano cellulari logicamente meno che mai applicazioni per diventare radioamatori quindi bando alle ciance questa è stata un'introduzione di dovere perché da molto tempo che non eh, radio trasmetto e, e quindi ho spiegato le mie ragioni eh, dell'assenza da sprecher spero di recuperare la vecchia audience e di avere eh, audience nuova in speaker ma chiaramente un programma così può scocciare non pochi quindi adesso vi esprimo delle idee all'aria anche perché eh, alle 16 alle 16 in punto non so voi tutti voi che starete facendo a quest'ora se starete portando i vostri bambini a, a fare ginnastica a fare sport al dopo scuola a fare ripetizioni eh, che adesso dovrebbe essere dovrebbe essere il momento questo degli esami eh, più o meno si dovrebbero preparare a, anche a recuperare materie non so, voi tornate dal lavoro, andate al lavoro, eh, già si è pranzato, quindi avete pranzato in ritardo, state in macchina, mi state ascoltando dalla macchina, non lo so. Comunque, ecco, uno dei pensieri miei va rivolto all'ultimo degli argomenti che ho fatto per eh, YouTube, a parte i video che ho caricato ballando. Ne ho caricati tre, se vi interessa... I miei ultimi video di danza li potete trovare nel mio canale di YouTube e poi mi commentate cosa ne pensate. Magari nei commentari a questo radioprogramma. Io c'ho anche un canale di SoundCloud, ma funziona poco, e non mi segue quasi nessuno in SoundCloud. Allora, eh, dicevo, uno degli ultimi temi è stato quello elettorale. Ho parlato prima e dopo delle elezioni circa le elezioni stesse e molte cose che sono successe io le ho predete modesti a parte perché ormai il vostro eh, sant'enchan eh, c'ha 49 anni e tre mesi essendo nato il 26 gennaio 1969 nella città di roma quindi io egregie egregie ascoltatrici egregi ascoltatori ne ho viste molte fin dall'infanzia eh, che mi hanno fatto sembrare la politica uno degli occhi del popolo come anche le religioni eh, con tutto rispetto parlando e il calcio perché servono eh, fino a un certo punto eh, a che serve la democrazia viviamo in democrazia mi sono chiesto perché un ascoltatore di YouTube me l'ha questionato. Ma si vive veramente in democrazia? Tu credi veramente che stiamo in democrazia? E veramente ho dei dubbi perché uno elegge eh, dei partiti che metteranno dei senatori e dei, dei deputati nel parlamento che eleggeranno il premier. Che leggeranno una maggioranza che leggeranno un presidente, e se tu per la strada ti incontri tutta questa brava gente, poi ti diranno Lei non sa chi sono io, quando invece si dimostravano degli agnellini durante la campagna elettorale. Quindi mi, mi sembra che noi più di tanto liberi non siamo. Poi vi invito a guardare i miei video in YouTube per sapere quello che ne penso perché io ne ho espresse molte di cose. Un'altra cosa che ho detto, e mi piace, mi sta piacendo questa di nuovo, questa applicazione di Spreaker, perché al contrario dell'applicazione di YouTube che si surriscalda il mio cellulare, con Spreaker non si surriscalda il cellulare, si scarica solo la batteria, una cifra, ma non si surriscalda il cellulare, che mi preoccupa molto. Allora, un'altra cosa di cui ho parlato, e che forse parlerò estesamente in Spreaker in un altro live, della chiusura dei canali di youtube come voi saprete e io ne ho parlato in youtube ho fatto un video che quasi l'hanno visto 1400 volte in circa un, una settimana e mezzo una settimana chi ha seguito questo caso saprà che hanno chiuso il canale di matteo montesi e gli hanno chiuso anche il secondo canale poi non so se l'ha recuperato eh, matteo montesi live tempi d'oro credo che non l'abbia recuperato e poi ne ha aperto un terzo si diceva che gli hanno chiuso pure il terzo il terzo non so se l'ha recuperato ma in verità dall'inizio della sua carriera di youtuber tanto lui come terze parti come youtube hanno chiuso un mucchio di canali lui ne ha chiusi due dicono perché stava in una causa di divisione o di divorzio della sua compagna, non so se era sposato. Allora per conservare la tutela dei figli, siccome aveva paura che i video che aveva fatto potevano pregiudicarlo, perché faceva il pazzarello, gridava, faceva vocine, mangiava, non so, un chilo di mortadella in dieci minuti, eh, dopo averne strappato la confezione di celofan con i denti, mangiava un pollo intero, allora gridava faceva l'esorcizzato allora ha cancellato quei due primi canali e quindi io parlo de, de, dei problemi che hanno non solo gli youtuber italiani quando gli cancellano il canale di youtube perché e perché dicono e fanno cose che non si dovrebbero dire o fare perlomeno eh, senza mettere il video con una etichetta apposta in edizione che dice video non adatto per il suo contenuto ai minori di età in questo modo magari ti salvi da molte segnalazioni poi eh, non si può fare della discriminazione contro gruppi di persone quindi eh, questi youtubers che fanno polemiche che fanno video discriminativi forse razzisti xenofobi per raggiungere il successo e per raggiungere il grande pubblico dal palato grosso poi eh, incorrono in denunce addirittura eh, matteo montesi gli hanno rimosso proprio la digos dei video perché ha fatto irruzione in bassi militari abbandonate o in case abbandonate addirittura i suoi stessi parenti lo denunciarono, denunciarono, segnalarono un video e fu rimosso da YouTube perché lui ha fatto un'irruzione nella casa, mi sembra, in una, eh, in una villetta a schiera eh, dei suoi nonni che era abbandonata in attesa di essere venduta, doveva passare in eredità, quindi era contesa l'eredità di quella villetta, ma lui è entrato dentro irrompendo alla forza, anche se in pratica era anche sua scagliando una bottiglia d'acqua minerale di plastica nel suolo prendendosela con il quadro comandi di una caldaia strappando una cortina lui stesso ha ammesso che quel video lo hanno fatto rimuovere i suoi parenti denunciandolo alla, alla questura quindi eh, se uno vuole fare dei video che lo possono come youtuber compromettere e lui aveva dei canali veramente con tantissimi iscritti che lo facevano guadagnare molto Almeno prenditi la precauzione, innanzitutto, di segnalare il video non adatto ai minori di età, in modo che già ci sia una prima autocensura sul video e poi segnalarlo come par video parodico, cioè che non dici quello che pensi ma stai interpretando un personaggio. E poi, naturalmente, di metterlo in privato, in modo che soltanto le persone che sai, oggigiorno non si sa mai che non denunciano il contenuto del tuo video lo possano guardare perché se lo guarda chiunque si sente discriminato o offeso manda una segnalazione a youtube youtube analizza il video anche di 4 o 5 ore nel quale dici una frase discriminativa e te lo rimuove o addirittura ti fa una segnalazione alla terza ti chiude il canale adesso devo chiudere perché mi mancano 40 secondi vi dico che io sono disoccupato e quindi eh, non, non pago eh, sprecher quando dovrò cancellare degli episodi li potrete ritrovare nel mio canale di youtube radio Sant'Enchan per il momento è tutto mi raccomando se mi volete supportare io non chiedo denaro come fanno molti youtubers ma guardate i miei video in YouTube e, e soprattutto condivideteli, così mi aiuterete a recuperare la monetizzazione e a guadagnare del denaro. Grazie per seguirmi. Ciao dal vostro Santen Chan.